Ciao! Come state? Tutto bene? Oggi siamo in una giornata un pochettino uggiosa, eh, piove, piove, piove, qui almeno al nord, ma penso un po' ovunque. Siamo stati insieme alla nostra diretta consueta dove abbiamo parlato di vinili, ma in realtà questa mattina abbiamo parlato di tutto e di più. Abbiamo parlato della ripartenza, della fase 2 annunciata da Conte, eh, abbiamo parlato di concerti annullati, che chi insomma, non vorrebbe rivedersi e eh, dare indietro i soldi, ma vorrebbe vedere il concerto, questo era ad esempio quello di Vasco Rossi. Abbiamo Parlato del fatto che l'Ottoberfest sia stato annullato, sia stato cancellato e per me, veramente, mamma mia, come, com come facciamo? Diventa eh, difficile eh, non poter andare all'Ottoberfest. Ah, questo questo... Questo mi dispiace, devo dirvi la verità, questo mi dispiace, ma a parte questo abbiamo parlato anche eh, se mai si dovesse tornare in spiaggia, insomma questa eh, politica di mettere questi plexiglass eh, e stare all'interno, ognuno all'interno col proprio ombrellone, ma poi la domanda è ok va bene io sto qui dentro ma poi quando vado in mare sono comunque a contatto con le persone, quindi cosa faccio? L, ehm, praticamente il, il bagno lo faccio con la mascherina, insomma ma poi abbiamo parlato di musica eh, alcuni eh, dischi eh, ad esempio questo che io ho portato che era mio <ride> che è di casa, questo qua che è bellissimo dei Pink Floyd un picture disc perché come vedete è disegnato ebbene eh, eh, l'ho portato, non l'ho fatto ascoltare, in realtà eh, io i picture disc non amo ascoltarli perché eh, so, sono da tenere così immaculati in realtà questo qua l'ho comprato da tenere così non l'ho ascoltato nemmeno io io Ma è stato messo sul piatto una volta dal fidanzato di mia figlia, e eh, cioè questo proprio non si poteva fare. Ma a parte questo, eh, ho portato anche questo che poi non sono riuscita a passare. Si parlava di Rayman, si parlava appunto di eh, Zimmerman, che è, è colui che eh, Hans Zimmer, Hans Zimmer, non Hans Zimmer, che ha eh, realizzato alcune colonne sonore qua all'interno ci sono due brani suoi. Ma ho passato questo che tra l'altro è stato giudicato il più bel album di Elton John, ovvero Captain Fantastic, una copertina anche molto, molto interessante. E poi, niente, poi in realtà abbiamo parlato, abbiamo passato anche Super Tramp, eh, con un brano che parla di pioggia, anche perché effettivamente, insomma, oggi piove, e quindi ci è stato regalato, come si dice, eh, questo, questo brano dedicato alla pioggia. E poi mi sono stati richiesti altri bani che sicuramente eh, passerò nella nostra prossima diretta mi sono stati eh, richiesti eh, Jill Jones e Mia Bocca che assomiglia un po' all'impronta di Prince eh, poi mi è stato richiesto, eh, sono stati richiesti eh, Alan Parsons Project con l'album eh, Mamma Gamma eh, poi mi è stato richiesto Pino Daniele, insomma anche se diciamo abbiamo spaziato un po' qua, un po' là, un po' ovunque. Ehm, sono contenta eh, perché facevo una riflessione su questa, eh, su questa diretta e su questa community. Siete stati veramente in tantissimi. Quello che mi è piaciuto è che alla fine molti di voi che non si conoscono insomma chiacchierano di, di tante cose in questa quarantena che ci obbliga a stare un pochettino fermi eh, per cui questo mi piace ed è anche un po' lo spirito di queste nostre eh, giornate insieme alla musica ma eh, vis a vis così quindi eh, io vi do appuntamento alla prossima diretta come sempre avrete eh, una notifica di quando verrà fatta vi auguro una buona giornata tra l'altro abbiamo parlato anche di libri e di oggi. Morti. insomma, quindi come vedete abbiamo spaziato di tutto e di più, davvero vi auguro una buona giornata, vi mando un bacio e che, insomma, questa emergenza prima o poi finisca, va bene? Ci vediamo alla prossima, ciao!